No No no mi butto, nella, mi butto nella festa, Fra, mi butto nella festa mi È distrutto no. Dentro la fase Dentro, dietro, imbocccato, 60 30 white, red, blu 30 blu Niente, c'è altra gente 42. che spara da ponte, occhio. Dobbiamo finire di subito ragazzi, andiamo a pushare. Craccato, one hitto! Sta salendo, stanno salendo, salendo, Sto salendo, sto salendo. Niente, ora è il bloom facendo. Sono un attimo, un attimo. Craccato hit, hit ora, one hit, one hit, power, one hit sono tutti ora ho crackato, crackato one shot anche l'altro si va si va tutti, si va si va si va si va si va si va si va si va si va si va morto Due da me, due da me. Craccato uno, one hit. Fatto. Mi ha spogliato ragazzi, sono morto. Morto. One hit. C'è morto. L'ho preso in ragazzi. raga. White. Ok, al mio ex no. oh, Sono caduto per donna ragazzi. Fatto. Ma dove è che voleva andare questo? La dietro, là dietro, l'hai visto? Vai vai Sono tre, sono tre, sono tre. Ri Doppio 28 alla. Triplo quadro. Uh, craccato uno, craccato uno. craccato. Aspetta, non finire, non finire, non finito. So oh merda, dove? sei solo. trombato bello, troppo Sto scappando con macchina, col camion Per cui Per lo pronto. Chiuso. Corra, ti ho mandato, Guarda, questo. No, no, è one shot, one shot, ragazzi, spara, spara, spara No, che porcata, ragazzi, l'ho pushato perché non c'avevo una vita, Ma quanto sono un coglione Che palle, che fa a farla così, no, ragazzi oh. no. Morto 28, blu Guarda, guarda, Sento sopra occhi. Esatto. No. Patano già subito. Esatto, con it... Nietzsche. Ma Patano Patano non padado. Ripad. Quale è venita? Un deve non avere le pallole di Mattia. Ultimo piccone no. ragazzi, eh, mi raccomando. Wial Mi ha rifiuto Vuoi Dai 45 Squadron tra kill? No No Trova scorre qui ero vivo Ma? Non ci ha dato la... Non ci ha dato la... Dove? Io vado a vedere. Io ragazzi ce la voglio vedere ora.